Ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con pomodoro prosciutto e salame il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono parmigiano prosciutto salame cipolla olio polpa di pomodoro sale pepe origano secco acqua e pasta diamo il via alla ricetta iniziamo mettendo all'interno del boccale il parmigiano e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il parmigiano tritato. Senza lavare il boccale mettiamo il salame e il prosciutto. E li facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Mettiamo da parte in una ciotola. Sempre senza lavare il boccale, mettiamo all'interno la cipolla l'olio e facciamo tritare per quattro secondi a velocità cinque. Riuniamo un po sul fondo. Adesso facciamo insaporire per 3 minuti. 120 gradi velocità 3. Adesso aggiungiamo la polpa di pomodoro. e facciamo cuocere per 6 minuti temperatura varoma velocità 1 adesso aggiungiamo il trito di salame e prosciutto. Il sale. L'origano. Il pepe. L'acqua. e facciamo cuocere per 5 minuti 100 gradi velocità 1 adesso mettiamo la pasta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 La pasta è pronta, adesso trasferiamola in una pirofila e mantechiamola col parmigiano e impiattiamo. Pasta, pomodoro, prosciutto e salame, grazie e alla prossima ricetta.